alle nostre pubblicazioni normali eh, le curiosità che volevo emergere farvi emergere in, questa, in questi ultimi due capitoli del Deuteronomio eh, queste sono le benedizioni che dio diede attraverso Mosè alle 12 tribù di Israele eh, credo siano abbastanza interessanti anzi molto interessanti io credo su tante cose che avremmo potuto scegliere e dire calcolando che questa settimana si è letta questa parasha, domani Zeratashem si inizierà di nuovo con il primo e quinto capitolo di, di Bereshit, ma vi lascio ovviamente i commenti che ho fatto già nella playlist, quindi così abbiamo concluso tutta la lettura praticamente delle parashot del, del Deuteronomio del Mese di Tishri e ve le dico subito, sono due cose credo interessanti. La prima, vi ricordate che, eh, specialmente nel corso di soteriologia, noi spesso e volte parliamo, quando ci rifacciamo alla letteratura non canonica, eh, enochica, cumranica, eh, farisaica anche, quindi dei, dei rabbini, della rabbanutta, eh, spesso e volte facciamo riferimento ai vari messia di Israele, il messia ben Davide, che conosciamo tutti, il figlio di Davide, poi quello, il, il messia sacerdotale, il ben Aaron, e poi tante volte abbiamo fatto riferimento, come nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, si fa riferimento al Messia Ben Giuseppe, il figlio di Giuseppe, cioè il Messia delle tribù del nord. E ricordate. Tante volte molti di voi mi hanno scritto quando mi hanno incontrato a lezione o nei convegni, eccetera, mi hanno detto: ma da dove le prendevano questa idea del, del Messia figlio di Giuseppe? No, e io ho sempre detto: guardate, che è qualcosa che si è. Eh, diciamo così, cristallizzata nelle tradizioni pre- No, pre-Nuovo Testamento, e l'ambiente sacerdotale, però c'è latinenza, c'è questo richiamo forte in Deuteronomio e infatti, ed è quello che vi voglio proporre oggi, capitolo 33 versetti ehm, 16-17 16-17 e praticamente dice così a favore del Shokni eh, eh, se ne cioè a colui che dimorava a favore del dimorante nel rovetto, no? nel rovetto, e quindi nel rovetto c'era qualcuno, vi ricordate nella cristologia primitiva che tanti di voi stanno facendo nei corsi adams, e che viene definito malak shem o tetagramma stesso, e quindi a favore del, di, di quello che fa lo shocker, di quello che dimora, nel roveto, dice Tavolta le Lerosh Yosef, venga sul capo di Giuseppe. Quindi sia unto il capo di Giuseppe, c'è cioè la benedizione chiaramente qua a Giuseppe e non tanto a Menashe, a Efraim e come capo, come fratello, no? come capo uno dei dodici delle, dei figli di di israele di israele di giacobbe e quindi dice che ehm, il favore del di, di, di rovetto venga cioè unga il capo di Joseph. e questo è molto interessante quindi le tribù del nord sono unte da colui che è nel eh, eh, che era nel rovetto venga sul capo, questa espressione anche se non fa richiamamenti riferimento all'unzione, è tipica dell'unzione sacerdotale, in questo caso nella casa reale di Joseph. e poi dice l'Ekatko è il suo vertice Nezir Achayv e il vertice del Nezir eh, Nezir voi capite che fa riferimento al Nazareno al Nazaretano il nazireo, il come potremmo dire il prescelto, ecco il prescelto tra i suoi fratelli, prescelto perché fu veramente, eh, ebbe veramente una figura messianica quando Giuseppe eh, fece da apripista ai suoi fratelli, quando divenne capo in Zraim in Egitto, però questa eredità, questa berraca che lui riceve, ovviamente Giuseppe è già morto, quando Mosè fa la berracca la fa direttamente su, sulla sua tribù sulla sua tribù non esiste una tribù di Giuseppe no cioè Menashe ed Efraim no e quindi questa è la prima cosa poi la seconda cosa io spesso volte vi ho parlato del messia che aveva la testa del leone Ariel no? di Giuda ma anche la testa del bue e infatti dice shorò a darlo versetto 17 cioè la primizia no? E il suo bue, maestà a lui letteralmente. corna di bufalo, le sue corna e tutti i popoli colpisce insieme fino alle estremità, quindi dà una funzione messianica, quindi questi sono i due versetti, versetto 16, versetto 17 del capitolo 33, per la ehm, indicazione, la funzione messianica della, di Giuseppe, quindi Bariosef, il figlio di Giuseppe del nord riceverà tramite questa benedizione, questa unzione, questa baracca di Rabenu eh, l'investitura di essere il messia figlio del nord. Poi vedremo che Cristo raggrupperà su di sé sia la figura del messia sacerdotale che le due figure del messia regale, Ben David figlio di Davide perché lui è la tribù di Davide, ma anche vivendo a Nazareth, Nezir, quella di Giuseppe, se no non capiremmo il primo capitolo di Giovanni a tal proposito e vedete che in Cristo abbiamo questa totale totale uniformità, l'altra cosa e questo vale molto per la cristologia, la troviamo al, nell'altro nell'altro nell'ultimo capitolo capitolo 34, quando eh, quando Dio, nel capitolo 34, quando Dio il tetagramma fa vedere a Mosè l'eredità che lascia a Yoshua Binn e eh, Mosè non può entrare, Mosè muore, Se dice proprio muore, non dice spirò e morì, 34, 5. alla fine del versetto 5, finisce con il tetagramma e comincia il versetto 6, dice vaik bor otto bagae, ba, bagae. E, e, e dice vaik bor otto. In buco, cioè seppellì lui qui non c'è un soggetto sottinteso perché la parola prima è il tetagramma quindi è il tetagramma che seppellisce Mosè. lo seppellisce in un luogo introvabile se no sarebbe stato oggetto di idolatria e quant'altro quindi perché dico questo? perché anche questo è un altro antropomorfismo che tutti i commentatori eh, anche nella patristica ovviamente cristiana hanno spesso volte sorvolato perché era disdicevole, si è pensato disdicevole, che Dio stesso eh, somaticamente si mettesse lì a seppellire il suo servo. Ed è solo in questo caso, in tutta la Bibbia, che è scritto che il tetagramma, alla fine del versetto 5, «like bor o to», con quella vav di congiunzione che unisce il tetagramma col fatto che seppelli seppellì. Lui in buco fece proprio un bor, un buco, una, eh, un miso sottoterra, come... La Laca prevede. Eved a Hashem, servo del tetagramma, berez Moav, nella terra di Moav, al P. E... Al P. Hashem. Il versetto 5, il versetto 6 va che Borotò, nella terra di, di Moav, Mulbet, però, di fronte al, alla casa di Paro. Bet Peor o Bet Peor, va bene anche dire Bet Peor senza tradurlo. Ecco, queste sono le due curiosità. Cioè, tutto si conclude con un atto, eh, lo stesso eh, adempio un comando che lui ha fatto, cioè quello di inumare, e lui stesso, il suo servo, lo seppellisce. E prima abbiamo visto da dove la tradizione del Messia figlio di Giuseppe prende forza, dal capitolo 33 del Deuteranone quale si è finita si e io vi saluto vi ringrazio come dico sempre se vi piace mettete un like fate girare iscrivetevi al canale se non l'avete fatto attivando la notifica della campanella ciao e il signore ci benedica alla prossima